Siamo arrivati alla serata finale del festival, stasera molto tardi perché è bella lunga, scopriremo il vincitore di questa edizione, ma vorrei chiedermi, ma a noi DJ o produttori cosa ce ne importa di tutto questo? Beh in realtà la mia opinione può essere sorprendente, Sanremo non è il problema, anzi io sono dell'idea, ci vorrebbe un Sanremo, non dico tutti i mesi, ma quasi. Perché il problema è che c'è solo Sanremo. Voglio dire, c'è una manifestazione musicale che è sulla bocca di tutti. Quello che c'è di buono legato a Sanremo è che Sanremo tiene in piedi un'intera industria musicale. Ci sono studi che lavorano, non dico tutto l'anno, ma buona parte dell'anno per fare gli album per Sanremo. I brani in concorso devono essere presentati entro ottobre, poi il festival c'è a febbraio, e magari bisogna avere anche l'album pronto. Ora purtroppo ho scoperto per fonti dirette che i budget si sono estremamente limitati anche per gli album che vanno a Sanremo, quindi una cosa veramente terribile per tutto il resto. Però Sanremo richiama tutta una serie di produttori, arrangiatori, direttori d'orchestra per quella determinata manifestazione in sostanza fa lavorare un sacco di persone sia chi va effettivamente a Sanremo e sia chi in qualche modo vorrebbe arrivarci i critici musicali se non esistesse Sanremo potrebbero essere senza lavoro perché tra il festival prima e dopo ci campano un bel po' altrimenti chi è che li ascolta e perché purtroppo in buona parte dei casi e così anche le radio, le agenzie c'è tutta una serie di figure professionali che si muovono per questo festival e che dovrebbero poter avere altre occasioni veramente importanti per potersi misurare e per poter portare della musica in giro che sia buono o no come dire se ne può discutere per anni ma ci interessa relativamente in questo caso specifico Sanremo è una manna dal cielo per l'intera industria musicale italiana che poi questo sia male sfruttato è un problema di chi purtroppo ci propina della roba insentibile però a questo punto basta rivolgere lo sguardo altrove per noi DJ non c'è molto difficile, esce un brano che possa essere ballabile o magari remixabile, uno su un miliardo, e soprattutto poi per chi fa altri generi, ti se ne frega. Però anche chi ascolta la Tecno e lo troviamo spesso a commentare su Facebook, questo o quell'altro cantante, quindi è inutile venga a fare la morale. In sostanza, che piaccia o no, Sanremo c'è ed è un caposaldo della televisione italiana e anche della musica. Ovviamente se uno non è interessato cerca di fare il suo lavoro con dignità e di portare la sua buona musica nelle case degli italiani. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, un bel like e alla prossima. E così abbiamo finito anche questa Sanremo Week.